Ti è mai capitato di prendere una decisione e dopo pochissimi minuti magari pendirtene? Questo è il gioco del gatto e del topo nella comunicazione. Perché è capitato questo? È capitato perché magari il consulente, l'amico, la persona con la quale ti sente facciato ti ha convinto attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione efficace manipolandoti verso una conclusione, verso una decisione. È chiaro che apparentemente ha vinto, ma ah, invece no perché la manipolazione, il convincimento, il convincere una persona nel lungo termine è un boomerang che torna in faccia. Ed è pericoloso perché magari se quella decisione che ti ha portato a prendere può crearti dei problemi anche legali, potresti portarlo in tribunale e vincere magari con delle prove eh, che eh, vanno contro di lui. Quindi la tecnica del gatto e del topo nella comunicazione non premia mai. La storia ha dato dimostrazione di quando eh, e di quante volte la comunicazione efficace è stata utilizzata non per fini positivi ma per portare acqua al proprio mulino facendo anche del male alle persone. Lo hanno fatto gli antichi romani, lo hanno fatto tantissime civiltà eh, che opprimevano le popolazioni, l'ha fatto il nazismo negli anni 40-50 lo sta facendo il governo attualmente ma un po' in tutto il mondo e chiaramente non fa un lavoro positivo per dare vantaggio alle persone e quindi attraverso la comunicazione manipolativa o manipolatoria porta le persone a fare delle azioni per portare un vantaggio solo e soltanto a se stesso. Nella comunicazione l'obiettivo è usare le tecniche di comunicazione efficace per l'interesse comune, c'è una regola che vige nella comunicazione, la comunicazione efficace deontologicamente utilizzata è quella che premia al 51% entrambi gli attori della comunicazione, numericamente parlando non torna perché 51 più 51, 102 è, abbiamo a disposizione il 100% e invece no, perché ci fa capire che cosa? Che apparentemente il venditore ha portato a casa un risultato, quindi ha vinto, sì, ma se questo risultato dà dei benefici all'utente, a colui che invece dall'altra parte ha preso la decisione, che sia un cliente, che sia una comunicazione eh, interpersonale, anche l'altro attore il 51% di vantaggi nella comunicazione quindi mai convincere le persone ma persuadere le persone e la persuasione è tutt'altra cosa la persuasione è quella comunicazione che dà alla persona che dall'altra parte il nostro interlocutore un vantaggio oggettivo nel prendere quella decisione ricordiamo bene questa piccola regola e sicuramente nel tempo porteremo a casa risultati ho tantissime esperienze nel mondo della vendita e vi posso raccontare tantissimi aneddoti, uno dei quali nel periodo in cui mi occupavo di reti commerciali, di creare, gestire e formare reti commerciali nel mondo delle assicurazioni nel ramo vita e lì tante volte eh, tanti colleghi facevano appunto il giochino del gatto e del topo. Io non l'ho mai utilizzato e anche quando una persona mi avesse chiamato, è capitato pochissime volte, ma. Eh, qualche volta è capitato dicendo che non era così convinta della decisione presa sono tornato immediatamente dal cliente, ho restituito l'assegno e ho fatto una domanda ben precisa. Cos'è che non ti convince? Perché se riesco a darti le giuste risposte possiamo eventualmente rifare questo accordo, altrimenti meglio non chiudere questo contratto, non chiudere questo accordo in maniera tale da restare amici per sempre. Quindi utilizzare sempre le armi della comunicazione perché sono delle vere e proprie armi in maniera deontologica. Al prossimo video.